Bentornati al Weekly Nick. Dovevo fare l'episodio delle news e avevo come un dubbio che ultimamente non fosse successo praticamente un cazzo, quindi ci ho guardato, mi sono un po' informato, ho fatto ricerche ed effettivamente non succede proprio un cazzo. E da un certo punto di vista ha senso, vanno tutti in ferie quindi non c'è nessuno a far succedere le cose. Adesso stanno rientrando ma per ora per gonfiare l'episodio ho deciso di far succedere qualcosa io. Quindi ho qualche novità da raccontare ma dopo le altre poche notizie. Bene, sì, siccome era estate per tutti, anche le truppe di terra americane schierate in Afghanistan sono andate in ferie. Siccome sono comunque statali e, come tali, truffatori abituali, hanno trovato modi legali per estendere i propri giorni d'ozio di quantità esponenziali. Il trick è mettersi d'accordo tra loro e mettere tutti i giorni uguali, che così passa carte dai visi fecali non trovano grossi differenziali e non si allarmano. Detto questo, però, qualcuno se n'è accorto. I talebani Loro sì che non dormono mai è il mattino al pepe in culo Quindi hanno cominciato a prendere il controllo di più e più città chiave Oltre ai confini E ormai anche Kabul erecte Di conseguenza praticamente tutto il paese Ah i poveri afghani si dice che non avranno più diritti Ah guarda questa bambina che prima era semilibera, Aveva il guinzaglio lungo e poteva andare a fare cose E ora non può più Gne gne gne Ma qualcuno pensa davvero che un paese del genere Abbia una minima speranza di sembrare una civiltà Se non con l'intervento militare di una civiltà vera Cioè dai davvero È come se facendo il maestro d'asilo trovassi due negretti che si picchiano e li dividessi Diciamo uno che chiamiamo Afgo è più leccacule quindi ti dà ragione E comincia a darti ascolto di lì in poi Mentre l'altro che chiamiamo Talibo è in full nigger mode E si allontana quando non sei presente Ogni volta che non guardi comincia a minacciare con il coltello Si beve la propria piscia Poi quando te ne vai dopo tre ore Afgo è più tranquillo Si è calmato è ancora sotto la tua influenza Mentre Talibo è ancora l'incazzatissimo E mega pompato di adrenalina Secondo te quando te ne vai E li lasci di nuovo da soli Chi vince il secondo round a proposito di talebani, comunque oggi è l'11 settembre e quindi il ventesimo anniversario della caduta delle torri gemelle. Un sacco di morti che potevano essere benissimo evitati e un sacco di controlli in più in aereo che Io dio porco parco. quando sono tornato dalle vacanze mi hanno rubato il deodorante dalla valigia. Che cazzo di senso ha poi includere i deodoranti tra i liquidi pericolosi? Cioè tanto se sei un terrorista sei, sei musulmano. musulmano. Se sei musulmano non lo usi il deodorante perché devi puzzare così ti possono odiare anche i ciechi. No vabbè stavamo parlando delle torri gemelle. Ehm... Um... Boh F, commentatemi F su Instagram e YouTube o dovunque si possa Che così sembriamo una comunità coesa e inoffensiva che ricorda le povere vittime Magari è meno probabile che mi bannino e l'algoritmo mi favoreggia di più Morto YouTube o anche io, il mega obeso con la faccia da sindrome di Down E occhiali che sembrano binocoli che divorava chili di cancro su YouTube È morto di infarto, pochi dispiaciuti nessuno sorpreso nei giochi di Pokémon, se vi ricordate, c'è la meccanica dell'erba alta per trovarli. Voi ci entrate, camminate, ogni passo che vi fate c'è una certa probabilità di... Ora immaginate una città enorme con questa meccanica ma invece dell'erba alta a tratti c'è asfalto, cemento e spazzatura ovunque. Invece di un 20% di essere attaccato da un Pokémon c'è un 10% di essere derubato da un primate grassoccio con pochi capelli. E dove siamo? Esatto, benvenuti a Napoli. Napoli in questi giorni è sulla bocca di tutti perché è accaduto un fatto tra i più emblematici che potessero succedere. Una signora di anni 69 nice. è andata a buttare la pensione in gratta e vinci bon, si, bon, si, bon, bon, bon. e ha vinto... 500.000 euro Il tabaccaio, però prontissimo le ha bitch-slappato la mano ed è scappato Di corsa, gambe levate, intenzioni velate, mani lavate, e coscienza sporca Poi è stato bloccato e braccato dalle forze dell'ordine e dopo aver inizialmente negato ha confessato Ho stato io col trattore Allora il malandrino è stato incarcerato e la pensionata è andata a comprare pizza, cocaina e gigolo negri Scusate la boomeragine di questa notizia ma Napoli in generale mi mette un po' in quel mood lo scorso news c'erano le olimpiadi in questo ci sono le paralimpiadi un evento di cui tutto il mondo ignora l'esistenza tranne alcuni dei parenti dei partecipanti che fingono di essere entusiasti prima e impressionati dopo come alle gare di atletica delle medie circa. L'unico aspetto positivo che le rende degne di note e a volte divertenti da guardare è che non hanno sempre esattamente tutti lo stesso grado di handicap quindi effettivamente vincono i meno handicappati. un'altra batosta dalla vita da buttare giù per le persone difettose che se si ritrovano a far schifo anche lì magari fino a decidono di provare il nuoto di profondità con cemento ai piedi l'unico sport a cui dovrebbero darsi davvero so che state pensando ma signor weekly nick per gli amici podcast come fai a dire una cosa del genere? c'è anche il fuoco eh sì però se si danno fuoco inquinano di più fine delle notizie davvero guardate non succede un cazzo se volete rimanere a sentire l'annuncio che avevo promesso all'inizio e qui come molti sanno Leonardo da Vinci aveva il cervello troppo grosso rispetto ai suoi simili per fermarsi ad un'arte sola perciò è andato a dare legnate metaforiche a scienziati di tutti i campi praticamente ha inventato più degli inventori del tempo dipinto meglio dei dipintatori sì. del tempo astronomato più degli astronomi e così via faceva fatica a bilanciare il tutto vero aveva anche la tendenza ad abbandonare progetti abbastanza in fretta però in ogni singolo campo brillava di luce propria come un, un talebano nel momento della gloria Ecco, chi è che sta all'intrattenimento online moderno italiano come Leonardo da Vinci stava alla scienza in passato? Esatto, io. Ho cominciato coi podcast qualche tempo fa e ora sono il miglior podcaster in lingua italiana di tutti i tempi, che gli altri non mi arrivano neanche a toccare i peli delle palle. E ora ho deciso di espandere parzialmente la mia arte allo streaming su Twitch. Sì, ho deciso di dominare Twitch completamente e questo per ora è l'unico modo che avete di supportare lo show e contribuire direttamente a far uscire più episodi e più in fretta. Come? in un futuro iscrivendovi, per ora donando. Quanto donare? Beh, eh, tutto. Cosa vi servono i soldi una volta che avete mangiato e sostenuto le spese basilari per sopravvivere? Tralasciando che poi quelle per la maggior parte di voi escono dalle tasche dei vostri genitori, ma il surplus che avete dalla paghetta o lo stipendio, perché non usarlo per una causa nobile o un uomo superiore? Non, non spendete già un pochino ogni mese per l'intrattenimento, invece che per altro intrattenimento lo spendete dandoli a me, per intrattenervi ascoltando più episodi. Il contenuto per ora sarà, a parte la mia voce soave, l'editing della le grafiche tipo le thumbnail e dei video per youtube quindi particolare attenzione alla selezione delle sexy waifu da utilizzare E se siete esperti venite a dare il vostro contributo alla selezione o mandatemi le vostre Quando? Probabilmente lunedì pomeriggio alle sei e mezza ma nel caso rimanete aggiornati seguendomi su Instagram A weeklygnick-official o twitch.tv slash weeklygnick lasciate il follow e guardate la notifica quando arriva Link in descrizione per ogni cosa